La mia opinione è manifestata dal fatto che sono tornato, credo che sia la terza volta, se non vado errato, che torno politicamente scorretto, quindi è un'opinione di assoluto apprezzamento per questo diciamo, piccolo momento di riflessione coraggioso e appunto, opportunamente scorretto, che spero diciamo, proceda anche nel corso del tempo, un po' un termometro di quello che si muove nella scena letteraria e anche politica italiana.